Voilà, buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti nel mio garage. Oggi, novità importantissima, abbiamo uno sponsor che ci ha fornito Check out your brand new ride. una nuova fiammante bicicletta. Quindi ringrazio tantissimo lo sponsor, cioè me stesso. Comunque la storia di oggi è questa, un altro degli allenamenti che si fa tipo spessissimo ma di cui non si parla mai, non si vede mai in nessun video è un allenamento che si chiama di potenziamento e cioè è uno degli allenamenti più noiosi da riprendere probabilmente, quindi per quello che nessuno mai li riprende, siccome a me non me ne frega niente ve lo faccio vedere lo stesso però è molto molto importante, è molto molto utile da far vedere perché dà un'idea più completa di quello che... Oh oh oh! La GoPro sbilancia il Vanubria! <ride> Dicevo, ha un'idea più completa di quella che è veramente la pratica del parkour. Non è ovviamente solo salti, ci sono tante tante ore di preparazione fisica e oggi vi mostrerò questo aspetto del parkour. <ride> ed eccoci qua ragazzi un attimo che porto giù questa parata e come rimbalza come sono felice le buche e i dossi non mi faranno più paura comunque benvenuti in questo spot voilà i muri sono un misto tra cemento e ferro sono abbastanza taglienti sui bordi ci sono ovviamente un sacco di salti molto brutti in altezza ma non è l'obiettivo di oggi l'obiettivo di oggi è questo ve lo spiego rapidissimamente faremo un allenamento che è stato creato da Simone di ADD Academy Umbria che saluto tanto chiaramente questo allenamento si chiama Mortal Climbing Mix MCM poi col tempo l'ho riadattata per le classi che tengo e quindi è un misto di quello che aveva creato Simone unito a quello che poi ho deciso di aggiungere e implementare io quindi sono 11 esercizi da fare nel minor tempo possibile vediamo cosa succede il primo esercizio è 45 secondi di appensione sulle dita procedo dunque 45 secondi appeso significa che qui posso mettere 50 e poi correre a mettermi in appensione sul muro e via 4 3 sarà molto divertente. Ok, primo è andato, guardiamo i prossimi. Traversata 7 metri in cat, con braccia piegate e mento oltre il muro. Climb up e recuperi e ritorni. 7 metri, ok. Devo mettermi un segnalino, se no non so dove fermarmi. Ah. Ok, ora devo fare 30 climb up. E mi metto qui e inizio a farle. <ride> L'avevo rinominata questa scheda spacca braccia e mi sa che adesso mi ricorderò bene il motivo per cui si chiama così. Uh. Ok, 30 climb up. Ovviamente non di fila, ma faccio quello che riesco. sono solo 30 ma no? manca una sola Prossimo esercizio. Ok, ok, ok, ok, due, uno, via. Ah, ok, ok, molto meglio dell'ultima volta, ma a che prezzo. Vabbè, avevo messo in conto oggi di aprirmi, quindi ci sta. Va bene, fatta anche questa, non perdiamo altro tempo, non ho neanche il fiatone, riposo un attimo le dita nel mentre che leggo quello che devo fare. Traversata 7 metri in cat con braccia tese, climb per recupero e ritorno. Ok, ok, cambiamo angolazione e procediamo. vorrei dire ad alta voce che ho scelto io io di venire qui sapendo che non c'è ombra e che i muri sono taglienti e quindi con il sole oltre che essere già taglienti di loro si scaldano e aprono le mani vabbè non importa ci adattiamo anche a questo grazie al simpatico tape salva sempre in queste situazioni cacchio a parte quando non si ha la forza di tappa. Allora, ok Ovvio E la gente che ignora i principi del parkour mi dirà Perché non si mette dei guantini? Ragazzi le mie mani hanno bisogno di condizionarsi e di diventare più forti. e anche i miei calli e il fatto che mi, mi apra significa soltanto che sono poco preciso essendo stanco graffio di più no e un po' perché non sono più abituato cioè in questa pandemia sono rimasto fermo per tanti mesi non ho potuto condizionare i miei calli e tenerli comunque ben allenati quindi in parte li ho persi la mia pelle si è ammorbidita e di conseguenza adesso ne pago gli effetti ma non c'è problema basta continuare ad allenarsi e tornerà tutto come prima molto bene ora che le mie mani sono pronte di nuovo vediamo qual è il prossimo esercizio 20 climb up con le mani a tutto palmo che non cambia la posizione 20 ok questi li farò a ripetizioni di 1 perché se no distruggo proprio questa parte lo so già e per farle voglio andare nel muro di là Wow. un'altra perplessità che potresti avere è sei accorto che il tape che hai messo è simil guanto? Ovviamente me ne sono accorto carissimi ma l'importante è arrivare ad allenare la pelle fino al punto in cui non si apre poi quando si è aperta comunque ormai è andata per oggi e non posso fare di più, non c'è problema ormai quello che potevo fare l'ho fatto, va bene <ride> mm, meglio fermarsi un attimo che anche i polsi stanno andando, sono a metà, bevo un secondo e mi ripiglio. Fatti anche questi. Oh, oh, oh. Allora, il prossimo esercizio è un minuto di appensione su una sbarra. Però qua non ci sono sbarre. Mi ricordo che andavamo sugli alberi, ma hanno tagliato i primi rami. <ride> niam, niam. Dobbiamo trovare una soluzione. Sì! Ci arrivo. Aspetta che provo perché non so se ce la faccio. Sì, sì, sì dai. Ok. Un minuto e dieci secondi dai, perché devo anche saltare. <ride> sì, sì, ho capito, ho capito. Stop. Ah, sono i buchi alle mani che fanno male. Allora, ah no, che brutta cosa. Va bene, va bene. Forza, non perdiamo tempo. Sono stati mega facili in realtà rispetto alle altre volte. Uno, due, tre, quattro esercizi e abbiamo finito. Uh, ok, adesso abbiamo di nuovo un'altra traversata, ma totalmente appesi, senza usare le gambe. Ok, torno nel posto di prima e continuiamo. Caspita ragazzi, con sta bici posso andare proprio dappertutto. Si sente tanto la differenza. Meraviglioso. Ok, allora come dicevo, 7 metri. Totalmente appeso. Eh, non c'è molto da dire. Mi posiziono e parto. Stavolta vi metto qui. Sì, sì. E può andare. Ok. Ah. Forza, in realtà non ci ho mai messo così poco, quindi è per questo che mi sento forse molto più stanco e ho la percezione di essere peggiorato quando in realtà sto andando come un treno, diversamente dal solito Dai, ne mancano tre ragazzi, ne mancano tre Forza Adesso eh, scotta tutto ma vabbè Allora l'obiettivo è fare 10 climb up partendo da distesi e con le mani direttamente così Cominciamo Are you sure about that?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 Sono così stanco che non riesco neanche a prendere la colpa. Dai, dai, dai. Anche poco, anche a poco. Devo tenere il ritmo perché sennò ci metto troppo. Troppo tempo, troppo tempo, non va bene. Forza, forza. Le sto facendo a due, a due. Ma è successo prima. Va benissimo, va benissimo. Uh, forza. Another one. Another one.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 Aiuto, aiuto. Il prossimo esercizio consiste nel stare un minuto in verticale, non per forza di fila. Cercherò di fare due set da 30 secondi in verticale, libera. Non guarderò la forma, vi prego non guardate neanche voi la forma. L'obiettivo è tenere l'equilibrio e faticare di spalle, quindi cercherò di arrivare a 30 secondi quantomeno. ragazzi siamo addirittura ad arrivo manca l'ultimo, è una routine di addominali la faccio qua sull'erba e poi traggo le conclusioni di questo video wow Molto bene, allora un attimo che vado all'ombra Spero che qui si veda. Dicevo che è andata bene sotto certi punti di vista. Sono soddisfatto della mia forza e di come ho reagito a tutti gli esercizi e al tempo di recupero che ho avuto, quindi molto bene. Al contrario però eh, qua bisogna lavorare un po' sulla capacità dei miei calli di non aprirsi perché la situazione è da gestire. Va bene insomma, dopo la quarantena ci può anche stare come check. Adesso magari questo allenamento lo farò fra qualche mese e vedrò le differenze. Allora ragazzi, io vorrei solo aggiungere che questi allenamenti qui, come quelli delle, del condizionamento, sono allenamenti estremamente importanti da fare. Adesso capite perché la maggioranza della gente che vedete saltare su YouTube non si fa male: perché dietro alle spalle ha anni e anni di questi allenamenti qui per preparare il corpo. Penso di aver detto tutto. Ci tenevo molto, molto a farvene vedere almeno uno. Quindi, spacca braccia finito, finalmente. Ispirato all'MCM di Simone, grazie ancora. E me ne torno finalmente a casa, con questa bellissima nuova bici che ha passato il test. E onestamente ragazzi non vedo l'ora di metterci le mani per fare qualche modifica, ma già così è mh, perfetta. Quindi ragazzi, grazie del vostro tempo, grazie di essere stati con me anche in questo allenamento e di essere arrivati fino a questo punto del video. E ci si vede al prossimo allenamento. Io. Thank mm -hmm. you.